Per rafforzare l'autorità dello Stato e per garantire stabilità e sicurezza, soprattutto ai confini, Diocleziano riformò anche l'amministrazione dell'impero. Esso fu diviso in quattro grandi aree amministrative, dette prefetture, governate dai quattro tetrarchi attraverso la collaborazione di altri funzionari, i prefetti del pretorio. Diocleziano diminuì l'estensione delle province, che da 48 passarono a 104. Le province furono raggruppate in tredici grandi diocesi o unità regionali. Le diocesi erano governate dai vicari, le province dai governatori. Ciascuna diocesi, in rapporto alla qualità dei terreni e al numero degli abitanti, avrebbe dovuto fornire una proporzionale quantità di tributi calcolata in base a tali fattori. Ogni diocesi doveva pertanto versare una quota fiscale fissa, garantendo in tal modo allo stato proventi sicuri e stabili nel tempo le diocesi erano inglobate nelle quattro grandi prefetture ricapitolando l'impero risultava quindi diviso in quattro prefetture ciascuna dotata di un imperatore e di un vice imperatore le prefetture erano suddivise a loro volta in diocesi il cui numero variò da 13 a a 15a seconda dei periodi dell'impero e in 104 province alle dipendenze dei principali funzionari prefetti vicari e governatori nacque una nuova burocrazia formata sia da forze antiche come il senato e l'antica classe dei cavalieri sia dalle nuove forze di potere emergenti nella società in particolare nell'ambito dell'esercito la gigantesca burocrazia garantiva il rispetto della volontà del governo centrale fin negli angoli più remoti dell'impero